Ciao a tutti oggi prepareremo la torta Grisby. Il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa. Gli ingredienti sono uova, zucchero semolato, burro, farina, cacao amaro, un pizzico di cannella e vanillina. Diamo il via alla ricetta. Andiamo a inserire nel boccale le uova e lo zucchero e azioniamo il bimbi per due minuti a velocità 4. Adesso aggiungere il burro. E ad amalgamare per due minuti. A velocità 4. Nel frattempo prendiamo uno stampo e lo ungiamo con lo staccante per teglie, accendiamo il forno a 250 gradi statico. Adesso versiamo la vanillina. la cannella, il cacao, la farina. Chiudiamo il coperchio senza il misurino e azioneremo il bimbi per un minuto a velocità 7-8 spatolando. Adesso andiamo a trasferire il nostro impasto nella tortiera. Dopo aver trasferito l'impasto nel nostro stampo di silicone andiamo a infornare a forno statico a 250 gradi per 14 minuti circa. La nostra torta è cotta, lasciamola raffreddare prima di uscirla dallo stampo. La nostra torta Grisby è pronta. Torta Grisby. Grazie, e alla prossima ricetta!